Grazie Presidente, la diciamo, restituisco e respingo al, al mittente la. L'argomentazione la, secondo cui gli emendamenti al DUP la maggioranza non possa, non possa farli, anzi secondo me è, è necessario perché una buona attività del, del consigliere comunale come anche portavoce del Movimento 5 Stelle è, eh, è proprio quella di eh, fare in modo che ciascuno per le, poi per le proprie competenze possa portare avanti il programma elettorale, il programma di mandato eh, con il quale insomma abbiamo... All'inizio Consigliatura ha dato fiducia a questa giunta e quindi alla sindaca e di conseguenza eh, lì dove eh, alcuni, alcuni obiettivi possono essere migliorati, possono essere rinforzati sulla base delle attività politiche portate avanti in questa Assemblea capitolina o anche eh, all'interno delle commissioni, io vedo eh, sicuramente un elemento di eh, maggior democrazia e non certamente un lavoro di eh, minore. Eh, diciamo democrazia da questo punto di vista l'Assemblea La, Capitolina come sappiamo è un luogo all'interno del quale i consiglieri capitolini hanno proprio il compito di eh, sviluppare e rafforzare quelli che sono le, le, le, appunto, il programma elettorale. E noi come Movimento 5 Stelle abbiamo costruito un programma attraverso eh, la rete e quindi non vedo perché eh, non si possa insomma, continuare come eh, forza politica, altrimenti Dovremmo, insomma, eh, toglierla all'Assemblea capitolina e non credo che sia questo l'obiettivo di nessuno per, per tale ragione. Quindi credo che gli emendamenti o gli ordini del giorno, ovviamente poi eh, comprendo anche, vanno letti, vanno approfonditi, ne vanno valutata la loro opportunità politica. Per carità, poi ciascuno ha eh, diciamo delle sensibilità diverse, maggioranza o opposizione, però sicuramente è importante eh, valutarli. E proprio su questo, quindi, per comprendere l'assetto eh, principale del, del documento unico di programmazione, io entrerei un attimo nel merito di quelli che sono eh, gli obiettivi che eh, sono stati articolati all'interno eh, di questo provvedimento che come sappiamo è un provvedimento fondamentale per l'ente è un provvedimento che ha una visione eh, triennale perché è collegato al, eh, al bilancio triennale ma al tempo stesso ha diciamo, un focus soprattutto eh, in, su quello che l'amministrazione intende fare l'ultimo anno ecco, io credo che eh, e parlo in particolare per i per i temi che ho avuto modo in questi anni sicuramente di, di seguire, eh, che siamo arrivati a un grado di eh, sviluppo, di evoluzione e di maturazione molto, molto importante. Eh, ci sono dei, degli strumenti che abbiamo introdotto all'interno di questa consigliatura, siamo soltanto all'inizio ovviamente e non mi voglio come dire, arrogare il diritto di, di pensare che si tratti di strumenti fatti, eh, pronti, eh, immediatamente per l'uso, come sappiamo la democrazia non è soltanto un voto ma è un processo, un processo che migliora giorno per giorno. La capacità ovviamente di una forza politica sta nel migliorarli e continuare a vigilare e monitorare cosa funziona, cosa non funziona e portarla avanti. Su questo, quindi, eh, per tale ragione ho pensato appunto quindi di rafforzare il documento unico di programmazione sia attraverso l'inserimento di alcuni ordini del giorno, eh, la presentazione di alcuni ordini del giorno, sia attraverso la presentazione di alcuni del miglioramento, insomma, di, del rafforzamento di alcuni ob, eh, obiettivi operativi, quindi attraverso alcuni emendamenti che poi, eh, non, è, non illustro adesso, insomma, verranno poi illustrati. Ma eh, comple, diciamo complessivamente mh, il, i temi sono eh, su alcuni, sui seguenti ambiti che, insomma, mi, eh, mi, mh, mi accingo ad illustrare. Eh, il primo riguarda lo strumento delle petizioni elettroniche. Come sappiamo eh, prima le petizioni popolari eh, nella città erano esclusivamente eh, fisi, eh, diciamo analogiche, nel senso quindi la, la cittadinanza poteva presentare petizioni a, con eh, strumenti cartacei eh, dopo il lancio della nuo, del nuovo sito e quindi del nuovo portale istituzionale di Roma Capitale siamo arrivati alla, allo sviluppo dell'applicazione che oggi fa eh, già sul portale istituzionale data tempo di Roma Capitale che riguarda le petizioni elettroniche, quindi con la, la possibilità per la cittadinanza di presentare petizioni accade in tante altre città, accade eh, nel Parlamento europeo, accade eh, anche in altre città italiane, in altre città europee, quindi eh, sicuramente Roma da questo punto di vista come capitale d'Italia ha eh, come dire, rafforzato questo strumento, abbiamo rafforzato questo strumento dandogli dignità e soprattutto per fare in modo che la città anche da casa possa magari valutare e apprezzare una petizione presentata da un comitato di quartiere da un'associazione che riguarda un determinato territorio e a quel punto avere un riscontro e una risposta anche attraverso eh, il portale istituzionale di Roma Capitale che ricordiamo ha un numero di servizi credo tra il più elevato il numero di servizi digitalizzati eh, all'interno diciamo, del panorama dei servizi online della mh, eh, insomma di tutte le amministrazioni anche in Italia e quindi c'è cioè queste, queste petizioni da questo punto questo applicativo che è stato eh, sviluppato come sappiamo eh, Roma Capitale come insomma, è previsto dal, dallo statuto di, di Roma Capitale, ehm, le, gli strumenti anche informatici da questo punto di vista, l'articolo 30, lettera H, prevede che la disciplina degli atti di organizzazione che si ispirano ai criteri di dematerializzazione, organizzazione delle procedure, semplificazione e di accesso ehm, devono essere utilizzati anche con strumenti informatici di impiego condiviso, quindi per un'applicazione uniforme quindi abbiamo sviluppato diciamo c'è quindi questa piattaforma che è stata sviluppata, questo applicativo quindi è giusto che questo applicativo possa mano a mano progressivamente anche grazie eh, e questo lo diciamo siamo in attesa del regolamento sugli istituti di partecipazione a fronte anche sia della riforma statutaria ma anche del nuovo, delle linee guida che aveva già approvato l'aula eh, ad aprile 2018 eh, e quindi in parallelo a questo Adesso bisogna iniziare a pensare a come estendere quindi questo applicativo eh, anche alla, ai, al coinvolgimento delle, delle, dei municipi. Eh, per fare in modo che eh, questo percorso possa estendersi a tutti quindi, i soggetti e gli attori eh, istituzionali e politici di, di, Roma, di Roma Capitale. E se guardiamo diciamo, l'ultima relazione che è stata fatta dalla Corte dei Conti sull'attuazione del codice dell'amministrazione digitale ci rendiamo conto che eh, il percorso all'interno di tutte le amministrazioni pubbliche d'Italia è sicuramente ancora molto da fare ma a mio personale avviso Roma ha già avviato un percorso importante e già sta portando grandi innovazioni su questo fronte. L'altro tema che invece riguarda diciamo, la, la, la, sempre la partecipazione della cittadinanza riguarda la valutazione della cittadinanza sui servizi e sulle attività dell'amministrazione. Noi sappiamo che già oggi All'interno della performance organizzativa l'amministrazione raccoglie, quindi dà un certo tipo di peso a quelle che sono le valutazioni eh, della, della cittadinanza, dell'associazione, insomma tramite sondaggi, indagini conoscitive, quella che è l'attività fatta anche dall'Agenzia dei servizi per la qualità. E, e, e questo peso diciamo questa valutazione, questo criterio ha un peso sulla performance organizzativa quindi ha un peso specifico già oggi sulla, eh, su quella che è poi di fatto concretamente sull'indennità anche di risultato eh, dell'amministrazione dell o comunque dei dirigenti e tutto il resto. Ecco abbiamo anche su questo fatto una valutazione importante anche perché abbiamo visto che eh, recentemente anche la la ministra della pubblica amministrazione ha, rafforzato, diciamo, questo, ha, insomma, ha manifestato la, la volontà quindi, di rafforzare questo istituto che come sappiamo è previsto da una norma eh, nazionale e eh, precisamente eh, per andarla insomma, a citare stiamo parlando eh, presidente dell'articolo 19 bis del decreto legislativo 150 del 2009 che eh, appunto a diciamo, rafforzato questo tipo di, di, di strumento. Ecco, sulla base di questo abbiamo quindi pensato anche qui di accompagnare e rafforzare la discussione sul documento unico di programmazione che poi come sappiamo avrà come effetto finale poi dopo la sua approvazione anche il bilancio di previsione e il PEG e a suo tempo quindi appena verrà approvato il PEG anche tutti quelli che riguardano le misure di, di valutazione insomma per la performance organizzativa quindi abbiamo pensato di intervenire eh, sui pesi che riguardano eh, la valutazione della cittadinanza sulla eh, la modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa appunto, di Roma Capitale aumentando in modo rilevante il peso con cui i cittadini e gli altri utenti finali partecipano al processo di misurazione. Eh, oggi eh, sappiamo che c'è una valutazione che viene fatta eh, sulla base dell'Agenzia della, dell del Controllo della Qualità dei Servizi ma Esistono anche altri strumenti all'interno del regolamento eh, sui controlli interni, eh, c'è proprio un articolo, eh, che, eh, un articolo apposito scusate, che disciplina il tema dei controlli interni e in particolare della eh, soddisfazione mh, degli, degli utenti e dei cittadini ai servizi di Roma Capitale, è uno strumento necessario per migliorare la qualità dei servizi, quindi feedback non si tratta diciamo di una vera e propria eh, non è uno strumento diciamo, di iniziativa eh, popolare ma è uno strumento di monitoraggio di misurazione e di controllo della cittadinanza e non questo sulle attività eh, diciamo, politiche quanto sulle attività eh, amministrative in particolare sulla qualità dei servizi che vengono resi questo è importante, esiste eh, ovviamente la norma eh, nazionale che consente eh, questo, questo tipo di attività e quindi noi riteniamo che sia giusto assolutamente applicarla e applicarla e rafforzarla e soprattutto quindi dando un peso maggiore all'interno delle decine, devo dire anche abbastanza complesso, su questo c'era stata una seduta eh, di commissione eh, dove abbiamo approfondito il tema eh, della, di, di, di tutti insomma, i criteri della valutazione della performance dell'ente, non è, e lo dico che questo possa diventare poi oggetto di dibattito eh, come dire un po' di discussione così semplicistica è veramente un'attività molto complessa anche quella dell'OIV che è venuto in commissione che, che ringrazio perché insomma, hanno reso anche semplice insomma qualcosa di molto, di molto complesso quindi io ritengo personalmente e, e soprattutto anche come forza politica abbiamo pensato quindi di eh, presentare questo ulteriore atto per rafforzare il peso della eh, valutazione della cittadinanza sui Servizi. Questo potrà dare eh, dei benefici eh, sicuramente anche dal punto di vista di immagine politica mh, per cui l'amministrazione vuole effettivamente valutare eh, come eh, le, la, le strutture insomma, capitoline eh, oggi erogano i servizi. Ma su tutto l'impalcatura del codice dell'amministrazione digitale, tutta l'impalcatura dei piani di performance, tutta l'impalcatura del piano triennale anche IT o nazionale è volta, diciamo, è orientata verso il soddisfacimento di quei eh, fabbisogni che riguardano e sono orientati verso il cittadino. Quindi se pensiamo soltanto a tutte quelle applicazioni che stanno emergendo a livello di pubblica amministrazione, chiudo presidente, eh, che eh, sono proprio volte a fare in modo che il cittadino possa sentirsi sempre più vicino all'amministrazione e quindi non, non vedere magari questo muro che spesso magari si può creare anche involontariamente senza dare le colpe a nessuno, eh, neanche agli uffici che ovviamente eh, eh, e li ringrazio su questo perché stanno lavorando molto e in Commissione lo vediamo per fare in modo di portare Roma Capitale appunto nel, in una visione appunto della città del futuro anche con tutti i piani che sono stati approvati. Grazie.